Io sono distrutto Partiamo dall'inizio Perché c'è tanto da dire E il modo che ho di raccontarvi questa storia È dall'inizio Settimana scorsa è uscito il video che ho fatto con il mio amico Federico Video in cui lui mi fa Tre domande Se avete visto il video sono quattro domande Perché ho detto tre? Ci arriviamo Su informatica e tecnologie e roba di questo tipo Che io ho risposto Tuttavia ci sono state ovviamente dei retroscena, dei blooper, e anche delle cose che sono alla fine andate nel montaggio finale, che avete visto? A differenza di quello che ho fatto col video con i blooper di Lucilla, che ho fatto tre categorie, e qua non ci ho riuscito. Cioè, sono talmente tanta roba che ogni spezzone è una categoria a sé stante. Quindi, cosa ho fatto io? Io ho fatto tre macro categorie, come potete vedere bene da queste tracce su Adobe Premiere. Ogni colore è una categoria, quindi abbiamo la categoria di roba che è andata effettivamente sul catto finale Oppure ci sono veramente pochi tagli E quei pochi tagli sono comunque sempre evidenziati, li vedrete a video Poi abbiamo, come potete ben vedere, una lunga sequela di blooper Tutti quelli verdi E poi abbiamo anche The fuori onda Qual è la differenza tra The fuori onda e The blooper? Il blooper è un errore che si commette mentre si gira un fuori onda sono delle cose registrate mentre si fa una pausa, che quando si fa una pausa non necessariamente si stacca la telecamera, quindi la camera continua a registrare. Però sono dei momenti che sono, si sa che sono dei tempi che non andranno sicuramente poi pezzi in scena, invece i blooper sono degli errori che si commettono, errori commessi sia da parte mia che da parte sua, infatti ci facciamo due risate. C'è tanto da commentare su questo video che ho fatto con Federico e quindi... Iniziamo. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo episodio di FK Vlog. Io come al solito sono Valerio e sono devastato. E poiché sono devastato, come potete ricompensarmi? Iscrivendovi al canale, supportandomi e cliccando la campanellina, così che quando pubblicherò altri video disagiati con i miei ospiti, perché già ne ho scritturato un altro, non ve lo perdete. E quindi non perdiamoci in chiacchiere eh? e proseguiamo c'è molto di cui parlare. Dunque la prima cosa che voglio portare all'attenzione è questa sequenza che è andata tutta nel montaggio finale quindi per chi ha visto il video fino al minuto 23 l'ha vista. Dunque questa parte dove si sente anche il suono che per i più navigati come me saprai che questo viene da Metal Gear quella è tutta una sequenza non c'è un taglio cioè è solamente un zoom in sulla faccia di Federico ma non c'è un taglio. Alcuni potrebbero pensare che quello sia stato un taglio che ha interrotto la sua parola, ma in realtà non è così. E ve lo dimostro subito. Perché ci vengo a dire questa cosa? Perché quella per me è la scena più bella di tutto il video, proprio mi fa scassare. Io, mentre lo mondo, mi fa scassare. E come vi dimostro questa cosa? Semplicemente vi riporto la stessa sequenza, con la stessa tracciata, con gli stessi suoni, ma senza il zoom in. Quella tavola, ve gestisce i processi in maniera del tutto democratica. Un processo è un processo. Fred è un processo E figa. Poi c'è, diciamo, altra roba che è finita nel cut finale Dunque, in questa altra sequenza, in quella domanda che è durata circa 20 minuti Dove parlo di la differenza tra i core e i Fred Federico fa questo riferimento è Di piano piccolo e piano grande Ci faccio un zoom in sulla mia faccia la mia faccia è perplessa perché io questo meme non lo conoscevo. Qualcuno mi potrebbe dire: ma perché non l'hai cercato e lo hai messo? Beh, perché sennò non si capirebbe la mia espressione. Però avrei potuto. Io, quando faccio i video con i miei ospiti, che già sono stati due, io cosa faccio? Li monto, glieli faccio vedere e poi do loro una scadenza per dirmi se devo fare delle modifiche, devo togliere qualcosa, devo aggiungere qualcos'altro. Però la scadenza la do, diciamo, la sera prima che il video va pubblicato Quindi ho detto a Federico, guarda, se ci sono roba da aggiungere, dimmelo entro la sera prima Perché così, o la sera stesso, o l'indomani appena mi sveglio Posso fare queste modifiche in tempo per la pubblicazione del video Io penso sia stato piuttosto chiaro Federico mi dà delle modifiche da fare Di aggiungere il meme di questo chino grande e chino piccolo Che è quello che vede qua, a schermo Il giorno dopo alle 9, e io ho detto, Fede, ti ho detto entro ieri sera Di farmene le modifiche io adesso non le posso fare, devo andare a lavorare. Ah sì, ho un lavoro. E lui fa: vabbè, ma che ci vuole a farlo? Ci stai 5 secondi. Sì, è vero, ci sto 5 secondi a mettere una immaginetta. Ma ci sto anche 30 minuti a renderizzare. E sono le 9, io devo andare a lavorare. Ti avevo detto entro ieri sera. Andiamo a vedere qual è l'altra cosa: Bill Bundy, che ha fatto Federico. Un no, codice codici E lui mette e, e, e ti le fa vedere cose. La domanda che ci ha messi d'accordo, però ora le rispondo nel meglio delle mie possibilità. Punto 1 io ho fatto una, un video sulle schede video. Dunque, quando io ho detto a Federico se voleva fare un video con me, lui ha, um, ha detto di sì. Io ho detto: prepara come sono delle domande così io mi preparo il discorso prima, semplice. Una domanda che lui aveva preparato era: Che cos'è la scheda video? E la vedete qua a schermo, perché ieri sera che ci siamo visti, lui insisteva che non era come dicevo io. E io ho detto: guarda, che cos'è la scheda video, non me la fare come domanda perché ho fatto un video apposta. A parte che non ti guardi i miei video, sei stronzo. Comunque. E quindi lui ha fatto un'altra domanda. Che se non ricordo male era quella su AR, che poi andò come prima domanda. Vabbè, quello è un altro discorso. Quando sono venuti, lui e Lucilla, dissi eh, Federico, la domanda sulla scheda video fammela ugualmente alla fine, perché così la utilizzo come hand cards per portare gli spettatori a un altro video. Sì, sì, sì, va bene, va bene. Lui ha fatto questa domanda. Come funziona una scheda grafica? Come Com'è che il computer prende le informazioni così che tu gli dici no, saranno codici, ma e lo mette e te le fa vedere cose? Cioè, noi ce l'avamo messi d'accordo sulla domanda che mi avevi detto tu, che cos'è una scheda video? No, su come funziona, che, come fa, come non fa. E io mi sono dovuto inventare una risposta senza copione in 30 secondi, anche meno, sul momento. Quindi tutta la quarta domanda è fatta da cappella. Infatti io ho detto io a Federico, che senso che a me sono preparato delle risposte alle due domande in maniera confezionata, che facciano un discorso unico, preciso e che scorre se poi tu fai lo stronzo. Vabbè. Ti voglio bene Federico. Questa cosa, delle cose off script, diciamo fuori dal copione, non è successo solamente questa volta, è successo anche un'altra volta. Ma andiamo avanti. Adesso passiamo a, effettivamente ai blooper, proprio quelli proprio belli, proprio errori fatti sia da me che da lui, durante effettivamente la frase di registrazione. Andiamo a vedere il primo blooper. In forma grafica le funzionalità di ma... <ride> le funzionalità di R E qua io dovevo dire le funzionalità di R E siccome si parlava poco fa di Mattra Beh io mi sono confuso Io durante il montaggio ho visto questa cosa che Federico fa Ma ah, che cazzo fai Fede? Che cazzo fai? Beh, io Andiamo avanti Qual è la tua prossima domanda? Allora la mia prossima domanda è Qual è la mia prossima domanda? E... Cazzo, cazzo, non me la ricordo. Non si ricordava la sua prossima domanda perché era impegnato a inventarsela. Vabbè, e quindi passiamo al prossimo blooper. In maniera illimitata. Beh, well, beh, well, dal punto di vista, diciamo... Beh, well, well, che sei andato Della fattibilità. Fa... <ride> volevo dire beh. Beh! <ride> dal punto di vista della fattibilità. E io volevo dire beh... Sì... Però, in, siccome noi viviamo nel Regno Unito, beh, l'inglese dice semplicemente well, well, e quindi io semplicemente ho preso il well e l'ho italianizzato con well, e è uscito where, questo. Passiamo alla prossima clip. Mm -hmm. E vi spiego dove sta l'overhead. cos'è l'overhead? Non, so che sta... cos loverhead. <ride> non ho idea. Vabbè, no, no, no ma non. È di... L'overhead è il.. L... Ok. L'overhead, <ride> come io lo spiego cos'è l'overhead? <ride> Questo è un altro di quei momenti, come vi dicevo poco fa, ehm, fuori dal copione. Qui non gliene faccio una colpa, lì è stato un mio errore, perché quando io ho scritto il copione io davo per scontato che overhead, che è una parola in inglese, non avesse bisogno di spiegazione e quindi io ho detto cazzo, mi devo inventare una risposta, ma questo era semplicemente il preludio di quello che mi sarebbe aspettato all'ultima domanda, perché un conto è spiegare cosa è l'overhead, che comunque l'ho fatto in poco tempo, e un conto è rispondere a tutta una domanda che non avevo previsto. Passiamo alla prossima. Ok, perché se no tipo. Eh. È l'unica clip che non sono riuscito a isolare nel video più grande. Cioè io non lo so da dove viene. Ho provato a cercarla ma non l'ho trovata. Però c'è questo fuori onda di Federico che ha un ictus proprio mentre stiamo parlando e fa un pernacchio. Il prossimo blooper. È, di, è colpa mia, è colpa mia perché eh, ho fatto un errore che, ricorrigendo l'errore, ne ho fatto un altro errore che è finito sul cat finale. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Anche qua, che non c'è Linux, ma c'è iPad, mm -hmm. che è di per i, i tablet, per gli iPad, <ride> si chiama uh, PadOS No qui dentro c'è PadOS Non c'è PadOS Si chiama iPadOS Ho sbagliato lo so Perdonatemi Andiamo alla prossima clip Quindi le nostre chattate su Su Su Su le nostre citate su WhatsApp, che tutto. sono tipo crittografate. Niente, WhatsApp non mi veniva, non ci posso fare niente. Adesso passiamo alla terza e sì. ultima categoria di spezzoni, che sono appunto i fuori. Onda. Passiamo alla prossima. Le Nvidia hanno quelle che si chiamano Udacore. Uh. No, no. Va bene, lasciamo. Ok, lasciamo, d'accordo. <ride> Quando tu compri una scheda video. Ma secondo voi il cane non avrebbe disturbato e ovviamente Kilo non ha rotto le scatole solamente in quell'occasione, ma anche un'altra occasione non ce l'ho? <ride> allora allora, prima di tutto ti ringrazio per aver fatto queste domande passiamo alla prossima quando parlavo di, dei schedoli e dei processi e ho fatto, mi sono fatto dare da lui il cellulare che anche quella è disagiata di per sé perché è disagiata? Ah, perché mi sono dimenticato di farvi vedere un altro blooper da parte di Federico. Tu hai un iPhone? No. Hai ah, uno? Eh, cazzo, è un... Um, un OnePlus, esatto. È Android? Sì, c'è Linux. Ve lo giuro, non si ricorda che telefonino ha. Il modello del suo cellulare viene suggerito da Lucilla che sta dietro la camera e infatti per questo motivo nel montaggio finale è venuto quando lo dice sì, OnePlus, esatto La parte in cui prendo il suo cellulare in mano per vedere la versione del kernel di Linux Quello che avete visto nel montaggio finale è una versione molto accorciata che io ho reso Perché c'erano tanti tempi morti e Infatti c'è questo lunghissimo fuori onda Vi annuncio che dura una trentina di secondi abbondante E ci sono molti silenzi Spero che non vi annoi, però io ci vengo a lasciarla quella parte senza tagli Andiamo a vedere cosa è successo perché c'è del disagio su entrambi i lati Voi chiaramente non potete vedere da casa ma qua No, no li faccio vedere Si è aperto il menù dell'impostazione Ma mozione dispositivo Ovviamente non uso un android da diverso tempo Quindi ha accaduto questo Che cazzo è successo? Non so che cazzo hai fatto, che cazzo mi hai fatto? Aiuto Che disagio che sei tu. Io come sono il disagio, tu? non hai detto che... E l'hanno cambiata, l'hanno cambiata sta cosa. Cioè, <ride> penso so, che pressione. Che pressione. Che Ma certo Federico che vai sui blooper, è normale. È un po' come quando qualcuno sulla televisione fa delle cagate e va sui nuovi mostri di Striscia Notizie. È ovvio. Passiamo al prossimo fuori onda. Il mercato consuma arrivò col Penny nel 2005. Fammi fare. M'inconsidare! <ride> Qua io sono contento perché stavo andando un po' a rota libera. Non dico che non stavo seguendo il copione, ma stavo andando a memoria, nel senso non stavo leggendo il copione mentre recitavo quelle parti. E quindi non mi ricordavo se avevo detto la data giusta. E qui potete vedere la mia espressione di felicità, che io sono contento che ho indovinato la data giusta. Ma il fuori onda non è solamente quello. Proseguiamo. E quindi... sta smascellando qua. Come chiudo questa cosa? Questa cosa a cui mi riferisco è che nel programma che uso io per scrivere i copioni, che è semplicemente Microsoft OneNote, era comparsa la tastiera virtuale dell'iPad e quindi mi rubava metà schermo e quindi ho detto come la tolgo la tastiera virtuale. Poi sono riuscito. E se po infatti eh. poi abbiamo continuato. Ah, aiuto cioè, Allora non abbiamo finito no. <ride> Ma perché faccio queste domande? Scusate voi da Io Pensavo fosse una cosa innocente no. no No No Questa parte in cui lui dice che Sembrava una cosa innocente L'ho tagliata un po' tutta perché come potete vedere lì c'è un jump cut Questo non è un taglio della sequenza video che ho fatto su Adobe Premiere È un taglio che devo fare con la telecamera in prima persona Perché la mia telecamera ha una piccola limitazione Che quando giro un video in 4K Io posso registrare solamente dei spezzoni di 15 minuti Io con Federico ma anche con Lucilla ci hanno dato un segnale O comunque tenere sempre sotto occhio il minutaggio che sta andando avanti Io devo interrompere e riprendere la ripresa e infatti, voi jump cut è dovuto da questa cosa. Però, per me, dal punto di vista di mettere in i file per come scoprire le telecamera, è tutta una sequenza unica. E quindi, quando poi io stacco e riattacco, dobbiamo riprendere da dove eravamo lasciati. E questo è il fuori onda che accade prima di ricominciare. Scusa. <ride> Vabbè, gente da casa, sembra un sacco di patate. È <ride> pronto giallo. Vabbè, niente, andiamo avanti stavo dicendo mm -hmm. ora cosa quindi dobbiamo devo completare la risposta sì, a questa sì, domanda sì. Mi detto che... ora perché Federico dice queste cose del sacco di patate prima di iniziare proprio tutto e ci stavamo sistemando la Lucilla che per me era diventata la sorta di Arianna perché ha visto Boris perché in tutto questo video si fanno tanti riferimenti a Boris sullo smarmellare sullo stronzo che guarda in camera ci sono tanti riferimenti a Boris tra l'altro, verso la fine metto la voce di Lucilla, ma quella è fatta non su momento, quella è aggiunta do imposto, ovviamente, che fa poi riferimento a Boris. Quindi, stavo dicendo che prima di iniziare, Federico era svaccato così, proprio sulla sedia, con questo maglione, e Lucilla gli dice: Ah, guarda, sistema dei dati st di sto maglione, sembra un sacco di panate. E lui, vabbè, si è sistemato, abbiamo iniziato, e poi, mentre io avevo questi momenti da operatore di telecamera, devo sistemare, se ne esce con questa cosa. Vabbè. È un sacco di patate, diteglielo su Instagram. Ah, a proposito di Instagram, qui sotto c'è il mio tag, seguitemi. E proseguiamo con un'altra sequenza che è l'ultima sequenza. L'ultima sequenza di fuori onda è quel momento che succede quando noi concludiamo il video e io devo staccare la telecamera. Si sente la voce di Lucilla fuori campo e vi dico di notarla perché si sente metà tagliata Però si capisce quello che lei vuole dire Perché poi a quel punto io ho veramente staccato la telecamera Quando noi salutiamo Succede questo È stato un parto Mamma Nonostante che l'intervento di Lucilla fuori campo sia stato interrotto Che peccato Però sì, mamma mia È stato proprio un parto combattere con lui Avere a che fare con lui Che tra l'altro Come dicevo ieri sera Mi ha portato alla bellezza di meno 1 iscritti Sì, stiamo andando in negativo E vabbè quindi, se volete supportare questo canale, come direbbe Maurizio Merluzzo, fatelo vedere a... ...vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compari, E quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete il like. Se non avete visto il video della settimana, scorsa che ho fatto con Federico, andatelo a ripescare, ve lo metterò qua su Landcards, come gli altri video che porto su questo canale, come per esempio, FK Under the Hoods, che piace moltissimo perché parla nel dettaglio di roba di informatica. E quindi, ci vediamo questo venerdì con un altro video di FK, non so cosa, perché non mi ricordo più cosa c'è in programmazione...